Salve a tutti caro sazzi e benvenuti in questo mio nuovo video dopo sempre mille anni Oggi è un video un po' diverso, diciamo che a tema videoludico ed è un acquisto che ho fatto recentemente e che mi è arrivato proprio due ore fa. Sto parlando dei Joy-Con Pro della Nixie. Diciamo che ultimamente ero alla ricerca di un controller pro per Switch, anche perché ogni tanto capita che voglio giocare in modalità fissa e cercando sul web, su YouTube stesso, per alcune recensioni, che era un controller pro che si poteva agganciare come Joy-Con al tablet. Veramente con i Joy-Con stessi non mi trovo proprio benissimo anche perché lungo andare mi scivolano nelle mani Poi penso che questo prodotto faceva proprio al caso mio con questo video volevo solo condividere l'unboxing di, di questo prodotto ecco il pacco si presenta in questo modo lo apriamo ecco uh, il pacco l'ho già aperto in, sinceramente però volevo fare un po' di, di critica alla, al packaging di questo, di questo prodotto io mi sono ritrovato ad aprire il pacco in questo modo perché che potete notare la base coperta è qui ma sotto c'era il cavo e l'aggancio che si mette in mezzo ai due Joy-Con. Diciamo. Qui mi sono ritrovato i pezzi caduti a terra. Vabbè, ma non si sono fatti, fortunatamente. Quindi, quando aprite, state attenti. Aprendo, troviamo un mini manuale. Penso tutto in inglese, se lo capite meglio ancora. Appunto, l'aggancio dove voi mettete i Joy-Con nei lati poi fa appunto da controller pro un cavo un cavo usb c credo e poi qui abbiamo il controller, ora nel sito che ovviamente vi metterò in descrizione potete trovare il joystick con estetiche diverse: può essere bianco, nero oppure trasparente, tipo plastica trasparente. Io ho scelto bianco perché mi piaceva di più e mi sapevo molto di più. Moderno, questi sono i Joy-Con, mettiamo tutto da parte ed ecco voi come si presentano. La manovrabilità di questi Joy-Con è veramente stupefacente! bellissimo avere in mano. Io appena l'ho aperto e ho preso i due, due Joy-Con in mano, già mi sono immaginato. Ad avere appunto il tablet in mezzo veramente Ero molto emozionato il pensiero di poter giocare in un modo più, più comodo Posso dire Ve li mostro subito mettendoli sul tablet Ed è così che si presenta in mano Ora la sensazione di impatto è proprio di, di avere una console diversa Proprio che non sia switch La cosa che ho notato subito è che ci sono dei led Dei led nel, negli analogici Che si possono quando ho capito cambiare Ma devo ancora capire come fare Perché vi ripeto mi è arrivato proprio poco fa Per cui non so quasi nulla di questo di cosa possano fare o di cosa si può fare. Sembra anche quasi più leggera rispetto a i joy con normali io come vi ho detto avevo questi joy con qui e niente ragazzi vi, vi mostro subito che veramente giocare con questo è veramente molto comodo se cercate un controller pro che non siano ovviamente quelli proprio originali ma che vi diano modo anche di avere dei joy con pro perché si può dire nel portatile ve li consiglio ci tenevo a condividere con voi questa mia ulteriore passione oltre musica e, e canto Io il, il sito si presenta in questo modo questo è il prodotto che io ho acquistato appunto in questo momento potete notare che è scontato a 45 e 51 avendo appunto questo codice sconto che sinceramente non vi dico perché magari può essere scaduto se fate una ricerca su youtube e eh, notate magari nelle descrizioni di alcuni youtuber vedendono appunto questo, questo codice sconto che vi sconterà di ripeto almeno di, di 5-6 euro le, il controller io personalmente ho pagato decisamente 50 euro perché facendo pagamento tramite paypal con, con la spedizione mi è venuto a costare così però se non avesse avuto appunto quel codice avrei pagato quasi una settantina d'euro. Premettendo il fatto che i controller pro costano comunque tanto quanto, penso che con questo prodotto si possa avere appunto due cose in uno perché hai un controller pro più un controller pro importatile che non è una cosa da sottovalutare. Che dire ragazzi ringrazio per la visione di questo video mettete like, iscrivetevi se, se vi va seguitemi su, sui vari social e allora ci vediamo alla prossima ciao